Però sbrigiamo, settimana scorsa io e il mio amico. Si riprende? Sì. Io e il mio amico ci passavamo i pomeriggi qua dentro. Non ti preoccupare, non ti dice il cazzo a nessuno. Almeno, credo. Ma il fico fresco dentro? Caruccio, un posto abbandonato. Sì, carino, cioè, sta è carino, ci sta da meglio. Però non hai, fatto, non hai fatto bello ragazzi. bella ragazzi. Bella ragazzi! Ma perché tu quando fai video fai bella ragazzi? No. Adesso. Sì, sì, sì, Pure la maglietta, per ti regalamo lo <ride> Martì? Ma è stato dovuto rendere io, sto qua, Martì? O <totipa> tu Calcola qua, beh, è pieno di buchi. Uve! Pe, Pe, Pe. C'è stan divano! Stanno solo taggami, miei Mie. Però non, lo diciamo perché poi su YouTube ci stanno le guardie. Riga, quella, quando quella vecchia è passata mi ha guardato troppo male. Non credo. Io dico no, no, no, no, leva piano per piano. Sono tre piani in tutto. Uno, due, tre. ma questa è una ascensione. Sì, è un ascensore quando.. Destra o sinistra Ricca. Sempre a destra. Ma quello è Rasta! Sì, però non vi fate vedere c'è la scuola calcio, Quando C'è la scuola calcio. Cosa c'è il tavolo io? La luce! Oh ma che! Ma no, no, no. come cazzo ci sei arrivato? Cioè, Chi? Come ci sei arrivato? Comunque questa è dove si... Io ci stavo in 90 e a metà mi sono cadendo sotto Io dopo ci voglio salire No, a scendi io stavo combattendo... Ci trovavano le mani Ma io ci voglio salire dopo non ti ci fanno scovate e producete io devo origami oh lì ma qua è sicuro e eh, ho quel presentimento che non si è sicuro, eh, è sicuro. Io ti seguivo. Oh, è eccolo mannaggia se Ragazzi, è vuoi andare su però dovete spiegare e stare attenti che se no cascate di sotto no, no. <ride> è il tetto oh, è io spero tenga perché non lo sento molto eh, attento do... all'oggiare ci sono andato 70 volte porca merda io ho stirato <ride> non ho visto una persona qua sopra! ricardi la vedi la casetta tutta a, si a sinistra entra là dentro però in modo rapido martino noi è rimaniamo molto. qui noi rimaniamo qui sì. ma è pure come tagli rapido <ride> Rapido! No si Nico, Nico, io cioè se prendo qualche matti io <ride> <ride> Ma io voglio fare Quella Non c'è un Io Io io devo imbrattare Dove mi Dove mi Dove mi basso? Vedi, che qualcosa per il battesso che me la vede mi stanno chiamando da Rieti Vedo la raggi poi faccio il martello Appena scorcado una sega coi piedi